Salve a tutti ragazzi, qua Dado, ad benvenuti in questo nuovissimo video su The Talos Principle Canale da Team e Un paio di precisazioni Allora, ho deciso di tornare attivo sul canale Porterò varie serie La prima di tutte, appunto, questo cosa è The Talos Principle eh, Gioco, pasogame game, fantastico, consigliato da tutti eh, Ottimo, appunto, ottimo rate su Steam Pare che il 98% delle, appunto, delle recensioni siano positive su questo gioco mi ha impressionato abbastanza il gap e ho deciso di portarvelo qua oggi sul canale Altra precisazione, allora porterò anche un'altra serie E vi dico solo una cosa, sarà un pacchetto mod di minecraft Tutto lì e Iniziamo subito, non ci ho mai giocato Non ci ho mai giocato, quindi prima di tutto Cambiamo due o tre settaggi uh, Tassiare mouse, configura tasti uh, Talla d'avanzo, spazio, utilizza Terza persona giornale what? Vabbè, scattiva console non mi interessa. Screenshot a fiume. Boom! Ok, i tasti sono abbastanza diciamo, a posto dai. Iniziamo. Non ho mai giocato, eh. Quindi è la prima volta che ci gioco proprio qua con voi. Interessante, sì. Aia! Accecato mi sono Accecato uh, Programma bambino in corso Versione 99 Co Caricato Sembra il mio vecchio pc xp Che madonna prima del cena si faceva le mega righe di comando Che Cazzo. Pronto Aia però Dio santo devo, devo ridurre la luminosità Perché veramente mi sto staccando un occhio io Ok. E petta. Che. sorto dalla polvere e cammini nel mio giardino. O oh, che, che tenero che sono? Ascolta la mia voce: E sappi che io sono il tuo creatore. Oh, grazie. Mi chiamo Elohim. Che. Cercami nel mio tempio. Se sei degno. No, oh, raga. Eh, sì. eh, gioco a proposito. Da Crow team. Stessi uh, Produttori appunto di What the fuck Inizio di controllare della logica del programma Di bambino in corso Ah con essi prende l'oggetto Cioè involontariamente lo prende K Allora Quindi lo metto qui Easy Poi mm, Qui mi fa passare Quel cosa lì l'ho visto In un trailer Fa male Quindi Sarà sempre la ro solita roba che se io piazzo sto coso qui, lo tiene fermo. S consapevolezza spaziale, qual è una mitragliatrice? What the fuck? Vabbè, stessa cosa, mitragliatrice, se io la piazzo Ho detto, sì, io te la piazzo qui, ok. Ok, un puzzle game è apparentemente abbastanza semplice, ma forse perché siamo ai primi livelli. Non lo so. Ok. è il tuo scopo cercare questi sigilli perché così servirai generazioni a venire e raggiungerai la vita eterna uh, se lo dici tu stai tranquillo mi ha appena detto se c'è qualcosa di nascosto no, vabbè andiamo avanti uh, ok qua ci vogliono due sigilli apparentemente facciamo 3. tre ok un attimo andiamo per ordine non ho ben capito allora non ho fatto neanche la dimostrazione ok che cazzo è quello a fare? questo blocco richiede più sigilli ok stai calmo E gli altri sigilli direi che li vado a prendere qui solo noi due ok allora andiamo per ordine cosa lo mettiamo qui qua ce ne vuole un altro what the fuck cos'è sta cosa lol Ma i mega salti che fa ok e qua ci vuole un altro vabbè questo è easy prendiamo questo sono un cretino mm. ok però là c'è un altro mitretrice. di qua non ce ne sono altri no Ah, uh, oh, ok Sono un cretino anche io comunque Perché posso fare così Prendere questo Metterlo qui Prendermi questo E lo prende da lì O oh, oh implodo prima Ok Perfetto Ok, il puzzle game è... Cioè Ovviamente siamo all'inizio Quindi sono Ah, ok Sono i sigilli del nostro nome Cosa? <susurra> Ok eh, Abbiamo il primo sigillo <ride> Nice Secondo sigillo Spioncino Allora Non ho capito Forse su sta cosa non puoi passare attraverso con questo Ok Quindi io faccio così Questo tira aperto questo Ok io Mi devo sempre avvicinare Ok. I potrebbero. Ma potrebbero. Ho capito, ma mi ha fatto scoppiare sto coso. Cioè, non è proprio. Ah, di qua lo posso tenere aperto. Non lo immaginavo, credetemi Ok, questo l'ho tenuto fermo Di qua non lo posso prendere, no? Poi lì ce n'è un altro Sì Di qua non c'è nient'altro? Aia Qua dentro c'è qualcosa? No E... Qua cosa c'è? Nient'altro Allora, quindi, se quello tiene fermo quello Devo cercare di portare questo qui mm, Aspetta un attimo Ah, sto coso Può fare qualcosa con questo? No, però non me lo fa prendere Ok e, Ragazzi, ho oh, su ste cose Sognatevelo, perché io non Cioè non sono esperto io su ste cose cioè Sono proprio impedito se volete sapere la mia Allora Sicuramente bisogna farlo con questo, ok? Bisogna aspettare che si avvicini il tipo lì Prendimelo però ti prego. Ok. Pensavo che raggiungesse, appunto. Pensavo che magari la distanza di sti cosi. Come si chiamano a proposito? Ok, forse si guarda questo è più semplice. Si chiamano Dammer. Ok, pensavo che la distanza fosse minore per quello. Pensavo. E eh, ovviamente mi sbagliavo. Ok, ho preso un coso giallo che però mi serviva un altro di quello verde. Ok E... Ah, oh, un secondo Qua c'era Questo qua l'ho fatto Questo l'ho fatto Qua ce ne servono due Che non era quello, ok Bisogna prenderlo qui, direi Ok, se sì, bisogna prenderlo qui È abbastanza... Cioè, insieme per il momento è semplice come gioco Un pulsante fuori portato, ok allora, vediamo un attimo la situazione Ok, allora, come gioco Devo dire, mi ispira abbastanza Ok, qualcosa di... Mio... Mi asfalta se mi vede Ok oh, Questo che ferma questo Poi cos'è che c'è lì? Ho visto un coso che esplodeva che non... Ok infatti l'avevo visto Mica grettino Poi di qua Cos'è sta a fare? Sta a fare spegne la torretta O no? Ok spegne la torretta sto coso oh, Minchia Mi ha fatto prendere un colpo a culo <ride> Boom Easy Ok, bello mm. allora, come gioco devo dire, mi... mi ispira Non mi chiamare bambino Ma va No ragazzi, aspettate un attimo, cioè non so contare io, no? Boh, non ho parole eh, Questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, mi serve questo Aia Allora, inferiorità numerica Cosa vuol dire? Uh. Ok Qua c'è ah ok non può tornare in... allora no aspetta fammi fare un salto lì ok io faccio così no vieni fuori però pezzo di merda ok ehm ok che cazzo faccio cioè non ci sono altri di sti cosi seriamente cioè, qualcosa lì mi frusta Aspetta Aspetta un cazzo <ride> Ok ho provato a fare una roba <ride> Che forse è meglio non fare Allora eh, Con questo blocco questo Ok che siamo? Quel coso lì mi fa implodere L'unica cosa che mi pare giusta punto è questa È quella di mettere sto coso qui Con questo bloccare questo Puoi correre come un pazzo Ok, quello rimane bloccato lì Faccio così Ok, prima praticamente avevo calcolato male le distanze Va bene, ci sta Può succedere Il mio ti aspetta, Vai avanti. E Emozionante Eh, si andava di qua, Ok eh, cosa? Ah, ho capito Allora Fermi un attimo Si può ruotare? Perfetto, ti, ti stima Eh Sì No Ok, io su queste cose non Sono proprio impedite, lo avverto Ok, questo è stronzo però Allora Bisogna Questo così qui. Questo così ho detto Ok Ci metto un po' ragazzi Ma piano piano ce la faccio Cos'è sta a fare? Oddio No Non mi ispira Per niente Caricamento sessione biblioteca Montaggio di dischi locali in core 47 milioni di risorse Distribuite e trovate Nice Ok <ride> Avvio prompt dei comandi eh, Posso scrivere? No non posso scrivere Aff, aff, aff. Ok, ciao. Aiuto. Ok, Aiuto Ho detto aiuto. Ah, ok. Elenco open file. Mm, elenco. Mm, welcome. Minchia. Istituto. Eh. Ciao di nuovo. Mi dispiace, sono stata un po' strana alla riunione. So che eri nervoso ma la verità è che lo ero anch'io. Questo può essere difficile da creare, ma tu mi impaurisci. Sei così giovane e, e ha raggiunto tantissimo What? Se la situazione non fosse così seria potrei essere gelosa E faccina <ride> C'è qualcosa che volevo chiarire E secondo me parlando io sono capo ricercatore qui Ma questo progetto è tuo e tutti lo rispetteranno E sì lo sono, si è abituato a lavorare in questo mondo. Ma a partire da oggi sei tu co al comando Senza per se facciamolo Ok Oh cazzo sbagliato Chiudi e figurate it... il mondo è una manuale di istruzione capirlo da solo un po' qui un po' li metti insieme cerchi di dargli un senso sono abbastanza sicuro che ci sia una verità Questo non significa che tutti non dicono di conoscere la, conosco da... conosco la conoscono davvero l'altra parte questa non deve essere per forza una cosa negativa è un mondo meraviglioso cercare la verità può essere una vera avventura poi fa bene al nostro cervello parliamone eh, comunque sto dando qualche perseguito a da... scendere il vostro vecchio non vi lasciate che Questo li butti giù, siete giovani, avete un sacco di tempo per capire tutto. Con affetto, papà. Ok? Io li leggo tutti, tanto. abbiamo tempo, no? Oddio. Capitolo 7, nel giardino di... Eh... Oh, lo sto leggendo, ma mente, eh, scusate. Questi codici qui, boh, vabbè, ok, boh, aiuta! Elenco, eh. ok, non ci ho capito molto. Nuovi testi, accedere a hey, quel quel codice abbiamo già letto, questo abbiamo già letto, questo abbiamo già letto, e ehm. ok. Va bene ragazzi, che per questo episodio è tutto, spero che il gioco vi piaccia, spero che la serie vi piaccia, e, a proposito ho messo su una mini calendarizzazione appunto delle serie, sarà così il lunedì e, e il venerdì appunto, uscirà la serie di Minecraft, mentre il mercoledì e la domenica uscirà la serie di Tales Principle, quindi due episodi alla settimana, è il massimo che posso fare, spero di riuscire a tenere i tempi, per questo episodio vi saluto, ciao a tutti da Dado.